Buongiorno um, da Mimmo, Mr. Lynch, um, siamo, um, cioè oggi è il uh, 7 giugno uh, 2021, è domenica, uh, mi scuso per la voce bassa, ma è per natura così, quindi non posso farci nulla, ma in ogni caso siamo in Italia, a Napoli per la precisione. come puoi vedere dalla mitica finestra la tenda colorata sono ovviamente 31 c circa 88 Fahrenheit che significa che fa molto caldo, c'è cioè un bellissimo uh, golden sunshine, sole dorato, eh, beautiful blue skies bellissimo cielo blu proprio come da lei a casa sua a Los Angeles e mh, insomma devo solo dire che cercando di preparare un tributo alla mia tastiera l'anniversario dell della morte di del Ennio Morricone che sarà il 6 luglio anche se non prometto niente forse però solo un pe due o tre pezzi ma perché vengo da un periodo in cui ho preparato veramente molti pezzi qualcun altro mi conosce per il mio primo account sulla tastiera e infatti dalla mitica tastiera e dalla mitica finestra alla tenda colorata abbiate tutti una grande giornata